di nuovo insieme, allora oggi voglio andare un po' per la mia strada nel senso non c'è una richiesta specifica ma mi era venuto eh, oggi mentre strimpellavo un, un giro di basso eh, nel mio genere preferito, un funk e ve lo volevo proporre perché eh, non so se è carino o meno ma eh, c'era degli elementi che secondo me sono interessanti allora a partire da l'accordo su cui è costruito, che è un mi settima, quindi mi, sol, diesis, si, re, con l'aggiunta, e questa è la particolarità che mi piaceva, della basettina che ho fatto, molto easy, con l'aggiunta della nona diesis. Non mi ricordo se ne avevo già parlato, ma soprattutto nel funk, ma anche generi eh, jazz, ovviamente, non molto spesso nel pop diciamo si trovano questi accordi che eh, sarebbe un po' un discorso lungo eh, parlarne da un punto di vista teorico andiamo sul pratico cosa c'è c'è una bella dissonanza ovviamente tra la terza maggiore quindi in questo caso il sol diesis e la, questa nona diesis, che ovviamente nel, nel piano, nel pad che c'è sotto, viene presa all'ottava sopra appunto nona diesis altrimenti suonerebbe un macello sarebbe più o meno così la nona diesis, quindi viene una cosa di questo genere col basso ovviamente non suona benissimo si sentirà meglio con la base, allora è un accordo molto di tensione quindi dove si può anche eh, già gli accordi di dominante sono, sono adatti per uscire un po no per mettere quelle note un po come piacciono a me un po out forse ho esagerato un po però eh, mi era venuto questo in mente quindi le note quindi dell'accordo eh, completo sono mi sol diesis si naturale re e eh, nona diesis, chiamiamola. Eh, chiamiamolo Sol, sarebbe un fa doppio diesis, comunque chiamiamolo Sol. Questo è l'accordo. Il groove inizia con uno slide tra dall'ottavo tasto della corda di re al nono. Quindi subito, quarta diesis, la diesis e quinta quindi subito una nota di tensione ulteriore a quelle che ci sono nell'accordo, la quarta diesis, classica nota eh, da, da suonare assolutamente sugli accordi dominanti, quindi quarta, quarta diesis e quinta, un po' la scala blues se vi ricordate, quindi anulare, con l'indice prendo la settima minore, quindi il re naturale. Mi sposto velocemente perché poi prendo una terza minore, la, la, la nona diesis, quindi fa doppio diesis, chiamiamolo sol. Quindi... Cordo. E poi scendo alla, alla, al sol ma all'ottava sotto. Due ghost. Tanto trovate sempre scritto, quindi vado veloce oggi, ho pochissimo tempo. Tonica, quindi. E due note, due sedicesimi, attaccati come preferite. Con l'accento ancora la diesis quindi ancora tensione ancora quarta diesis che io prendo sull'ottavo tasto del re anche qui seconda battuta faccio questa cosa qui quindi tutti i sedicesimi sul primo movimento dal nono tasto quindi si sì, poi vado sulla corda di sol faccio il re, re diesis mi quindi un altro classico del, eh, del fraseggio funk, jazz, quindi settima minore, cromatismo, settima maggiore, ottava. Eh, Un'altra nota di colore, chiamiamola così, la sesta maggiore. Quindi faccio un sedicesimo sul sesto tasto Do diesis appunto sesta maggiore legato eh, Slide sulla settima minore Ci Potete mettere un trillo da bellimento Un vibrato se lo fate con fretless Quindi questi sono i primi due movimenti della seconda battuta Terzo movimento parto dal, dal fa diesis Quindi dalla nona maggiore e fa, neanche che ho detto no da mi parto dall'ottava scusate oggi non ci sono faccio ottava settima maggiore e qui prendo la nona ecco quindi fa diesis sull'undicesimo tasto qui io faccio un bello stretching però ci sono ovviamente altre possibilità, quindi sarebbe questo, come lo prendo io, nono, ottavo, undicesimo, allargo e prendo settimo, eh, slide sul sesto, il decimo sulla corda di Re. Ovviamente è un po' un gusto mio... Se vi torna meglio ovviamente avete altre possibilità forse è più facile così quindi prendere Re Do diesis e Do naturale sulla corda di Re vedete voi come vi torna meglio a me torna meglio così quindi faccio ottava, settima maggiore quindi Mi, Re diesis Fa diesis Re naturale, settima minore, di nuovo Do diesis, sesta maggiore e un'altra nota out che la possiamo interpretare come sesta minore, quindi come Do naturale o anche come quinta aumentata, quindi sarebbe un Si diesis un, eh, a interpretazione eh, Facciamo che sia un, una sesta minore, quindi sesta maggiore, sesta minore Uh, ora non mi ricordo più la terza battuta è identica alla prima quindi la tralascio l'ultima battuta faccio questa cosa qui quindi uh, di, uh, di, uh, si fa diesis quindi quinta nona maggiore la diesis fa naturale attenzione qui c'è la bemolle nona quindi la nona minore ancora out Cado sull'ottava, sulla tonica, sul Mi, quindi Ubi Ubi Re Ubi settima maggiore, ottava quindi Re diesis Mi Si e scendo in modo cromatico, quindi il senso cromatico, forse, si, la diesis, la naturale, quindi è quarta giusta, in questo caso, terza minore, terza maggiore, un altro classico, questi accordi, faccio quinto, sesto tasto, quindi sol, sol diesis, mi, ghost, e riparto. andiamo sentire la sonorità della base sentite com'è scura com è... sembra quasi un po' un accordo diminuito se ci pensate bene se ci ragionate un po' sopra eh... non ha la sonorità ovviamente dell'accordo maggiore pur avendo al suo interno la terza maggiore quindi prendete confidenza con la batteria a, a mettere le gruse mm. ogni sanzo lo metto, poi sono a, a divertirmi con la batteria Trovateci le note out se, se vi piacciono ragazzi spero vi sia piaciuto questo gruvettino funk oggi purtroppo sono di fretta ma ci tenevo a buttarvelo lì se mai vi, vi sarà utile eh, come Idea per, per crearne uno vostro, magari seguendo queste piccole eh, nozioni armoniche quindi, sostituzioni, eccetera, eccetera. Eh, oggi purtroppo sono veramente di fretta, devo scappare. Ma vi saluto e vi aspetto al prossimo video.